Dolorata Ines Peduto, tecnico biologo della Regia di Caserta. Sono qui a Salerno, nella sovrintendenza di Salerno, per portare e condividere con tutti i presenti l'esperienza del percorso tattile olfattivo nel Giardino Inglese. Questa esperienza sensoriale, questa visita sensoriale, ha il suo inizio nel 2003 e dal 2003 ha visto eh, passare nel giardino inglese quindi eh, ammirarlo dal punto di vista sensoriale utilizzando il tatto e l'olfatto tantissimi visitatori, eh, scolaresche e soprattutto associazioni di, diversamente abili. Eh, il percorso eh, appunto tenuto nel eh, giardino inglese ehm, è un percorso eh, che ehm, fa, fa sì che i visitatori possano cogliere quello che è un giardino storico, un insieme di natura, arte eh, e storia, servendosi del tatto e dell'olfatto, quindi i visitatori possono eh, in qualche modo ehm, apprezzare le rarità botaniche che ci sono nel territorio um. Il giardino inglese, infatti giardino di paesaggio, è diventato nel tempo anche un orto botanico. La sua realizzazione eh, è del mille, della fine del 1700, eh, un eh, giardiniere inglese viene chiamato eh, alla corte di Napoli per realizzarlo, John Andrew Graffer, John Andrew Graffer insieme al eh, figlio di Luigi Van Vitelli, Carlo Van Vitelli e insieme realizzano un giardino inglese a fundamentis, uno dei più belli eh, d'Europa. Eh, e quindi i visitatori possono, eh, in questa esperienza, sentire le essenze, i profumi di essenze come per esempio quella della canfora eh, oppure quella dell'Avia dell salva, eh, sentire profumi di rose Sentire anche le essenze aromatiche del nostro orto, insomma, c'è tanto, ma tanto, tanto, tanto da desiderare e da, da sentire.